ok allora salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un eh, ulteriore video chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi a un videomacchina benissimo <coughs> eh, oggi non volevo fare un video perché non avevo nulla <coughs> e anche se avevo il desiderio di farlo ma non avevo nulla invece poi mi è giunta questa mail <coughs> e siccome è una mail diciamo eh, che è molto semplice da rispondere ho detto beh tutto sommato non devo non devo fare altro che rispondere e, e, e mi sono sentito eh, eh, di rispondere a questa mail data anche la sua veramente semplicità ovviamente come sempre manteniamo la riservatezza quindi il completo anonimato nei confronti di chi ci scrive allora quindi <coughs> buongiorno alessio ok buongiorno a te carissimo dio ti benedica mi dice che sto preparando uno studio sull'apocalisse benissimo stai preparando uno studio ok mi trovo molto d'accordo con quanto dici uh -huh. ma avrei delle osservazioni quindi gloria a Dio per le tue osservazioni ti ringrazio per rappresentarmene e ne parlerò pubblicamente allora tu dici dove abbiamo la certezza che i 144.000 eh, vengono uccisi ok una buona domanda e co come discorso generale no <coughs> invece come discorso circoscritto se tu stai preparando uno studio sei un insegnante giusto ok e quindi da un insegnante io non mi sarei mai aspettato una domanda del genere Ok, visto che tu hai delle osservazioni, io a sua volta ti rispondo con altrettante osservazioni. Visto che eh, sono sigillati da Gesù per essere protetti dall'Anticristo. Mm. Buona domanda, buona osservazione come discorso generale, ma se poi andiamo anche qui nello specifico, da uno che insegna. Bibbia, tu esordisci con buongiorno, appunto buongiorno, e Dio ti benedica, la pace del Signore sia con te. Pace. Shalom, fratello. Buongiorno. Visto che eh, sono sigillati per Gesù, quindi siccome sono sigillati, non devono morire. Ripeto, tu mi scrivi per farmi delle osservazioni, io nell'amore del Signore ma nella franchezza del cristiano ti rispondo. Ti inizierò a rispondere. <coughs> Poi prosegui e dici non vengono appartati dai quattro angeli in Matteo 24? Ok, comincio a vedere che c'è un bel po' di confusione. Ripeto, come discorso generale queste domande ci stanno, ma poi nel, nello specifico tu dici che stai preparando uno studio sull'Apocalisse, quindi dovrai insegnare la gente, quindi sei uno che insegna, un insegnante. Ma io noto qui confusione. Non vengono appartati dai quattro angeli in Matteo 24, in appartati dai quattro angeli in Matteo 24 e dove sono in Matteo 24 quattro angeli? Cioè tu in Matteo 24 vedi quattro angeli? Uno, due, tre e quattro? Cioè da dove tiri fuori che in Matteo 24 ci sono quattro angeli? Quattro. Matteo 24 lo non faccio vedere per privacy, tu scrivi questo quattro angeli li troviamo in Apocalisse. E Matteo 24 non fa alcun riferimento a quattro angeli. Che poi tu ce li voglia vedere. Bah, io non, non entro nelle tue cose personali, eh? quello no. <coughs> Però entro nelle cose bibliche. Insieme agli eletti credenti sopravvissuti. Che entreranno poi nel millennio. Poi dici, ci, eh, sono 21 giudici giudizi, io parlo arcaico perché leggo una vecchia Diodati, ci sono 21 giudici, anche se il settimo sigillo apre alle sette trombe e la settima tromba apre alle sette coppe, certo nel settimo sigillo e nella settima tromba ci sono dei movimenti, ma li considererei fai bene a utilizzare il termine «considererei» e non qualcosa di tassativo perché è una tua opinione, allora tu lì considereresti al condizionale più come passaggi che giudici. Ok, cosa ne pensi? Grazie per il tuo eh, gentile eh, riscontro e ti firmi benissimo. No, grazie a te, per scrivere. Quindi, allora, dove abbiamo la certezza che i cento... Qua... Partiamo dalla prima domanda. Dove... Allora, noi abbiamo fatto decine, decine, decine, decine, decine di studi sul libro dell'Apocalisse. E per... per Comprendere il libro dell'Apocalisse c'è un percorso da fare. Quindi nessuno si sveglia la mattina, in 24 ore, in un mese, in due mesi, in tre mesi, capisci il libro dell'Apocalisse. Quindi ci vogliono anni, ok, e... eccetera, eccetera, eccetera. E c'è anche il percorso di fede. Tu nasci di nuovo, dovresti ricevere il battesimo dello Spirito Santo, cresci in una chiesa, eccetera, eccetera, eccetera, fai parte di un corpo, ci sono pastori, ministri, evangelisti, eccetera, eccetera, eccetera, cresci nell'unità del corpo e man mano lo Spirito Santo va aggiungendo conoscenze, esperienze e quant'altro e vai maturando un certo, una certa conoscenza biblica anche in virtù del fatto che la conoscenza biblica aumenta man mano che il cristiano cammina e cresce nella fede, nella santificazione e quant'altro. È tutto correlato, non puoi mai separare le cose. Altrimenti, eh, questo non lo dico a te, adesso sto facendo il discorso generale perché è un video pubblico, anche se ti rispondo a te, ma rispondo a migliaia, centinaia di altri eh, fratelli. Dico migliaia perché... Eh, la peculiarità di questo canale risiede nel fatto che, anche se io, tra virgolette, faccio poche visualizzazioni, per esempio un video, 700, 800, 1000 visualizzazioni, però, siccome ci sono decine di pastori e ministri che seguono questo piccolo canale, a sua volta entro in molte altre realtà. Ok, quindi parlo sì a migliaia di persone direttamente o indirettamente, così come io ricevo insegnamento anche da altri ministri e quant'altro. È un arricchirsi a vicenda. Ok, e quindi man mano tu vai eh, crescendo e quindi approfondendo il concetto eh, biblico. Allora, l'Apocalisse è il giorno del Signore. È chiamato così. Ora, io non voglio troppo essere elementare e nello specifico da una parte, perché se tu dici che stai preparando uno studio sull'Apocalisse, io presumo che tu sei un insegnante, uno che insegna, e quindi già conosci il, almeno l'ABC, minimo devi conoscere, minimo l'ABC dell'Apocalisse, e quindi sai perfettamente che l'Apocalisse, il giorno del Signore, la distretta di Giacobbe, chiamata in Geremia capitolo 30, altresì chiamata come quel giorno, quel tempo, la grande tribolazione e così via eh, discorrendo. E questo durerà sette anni, lo sappiamo perché? perché tutta, tutto, tutta la Bibbia fa sempre enfasi su quei tre anni e mezzo, e lo sappiamo tutti questo il perché e l'ABC della Bibbia. Perché è dai tre anni e mezzo secondi della grande tribolazione che i, che la, uh, i credenti di Gesù Cristo, in Gesù Cristo saranno completamente annichiliti e devastati, decapitati. Però tutto quanto il giorno, il giorno questo giorno eh, unico eh, al Signore, grande il giorno del Signore, anche questo è un altro termine apocalittico, durerà sette anni, infatti Daniele 9, dal 27 in poi, no, 27, è l'ultima settimana delle 70 settimane, sono settimane di anni, e questa è la settimana apocalittica, è l'ABC della Bibbia e lo abbiamo già spiegato, perché nelle prime 69 settimane a un certo punto noi troviamo un Tempio. Ma ci viene altresì detto che questo Tempio sarà distrutto. E così è avvenuto nel 70 d.C. Però se tu vai nella settantesima settimana parla di sacrificio, quindi di Tempio. Quindi lì ti sta preannunciando, ti sta annunciando, ti sta profetizzando che il Tempio sarà ricostruito. Quando? Nell'ultima settimana. Oggi il Tempio non c'è, però sappiamo che sta per essere ricostruito. Insomma, sto andando a correre perché sto parlando con uno studioso. E poi, di video, abbiamo fatti veramente una infinità. E ci vogliono anni per seguire tutto. Apro parentesi. Il mio pastore mi diceva sempre, ci diceva e ci insegnava Ezio evangelisti e la gente viene due tre annetti non sto riferendomi a te come discorso generale due tre annetti capiscono quelle quattro cose e si vogliono mettere subito a insegnare a fare i pastori a fare questo a fare video su youtube a fare qua tutti maestri questo non è riferito a te come discorso generale lo dico perché è perché per maturare il discorso, soprattutto escatologico, ci vogliono anni. Io per dieci anni sono stato a casa, andato a casa del mio pastore, costantemente, sia per la comunione fraterna, tutte le settimane, due, tre, quattro volte a settimana, per dieci anni e circa, e, e sia per imparare, per fargli le domande bibliche, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il il giorno del Signore. Quindi per rispondere alla tua domanda dopo aver ricordato, averti ricordato che tu già lo sai che cos'è il giorno del Signore, tu sai benissimo che a proposito dei 144.000, i 144.000 dove nascono? Non devo neanche andarlo a cercare nella Bibbia perché sono cose talmente elementari che le sappiamo a memoria. Nascono in Apocalisse capitolo 7. E quindi i, i 144.000 vengono sigillati. Tu dici, no? E com'è possibile che muoiano eh, allora, eh, visto che sono sigillati per essere protetti? Ma tu dobbiamo capire quello che sta dicendo, cioè il significato delle parole. Il sigillo, il sigillo, che cos'è il sigillo? E dobbiamo capire che cos'è il sigillo, che i 144.000 saranno protetti è una verità, ma che non moriranno non è una verità, non sta scritto in nessuna parte che eh, loro non dovranno morire. I sigilli, ma il sigillo di Dio noi abbiamo, anche noi abbiamo il sigillo di Dio che è lo Spirito Santo. Questo è l'ABC della Bibbia. I credenti sono sigillati con lo Spirito Santo. Se tu, vai, se tu prendi una chiave biblica e scrivi sigillo, eh, scoprirai un grande mondo. Quindi loro vengono sigillati, vengono riempiti di Spirito Santo, vengono protetti dalle calamità spirituali che si abbatteranno sulla terra, verranno protetti, eccetera, eccetera, eccetera. Però, se tu noti bene, nel capitolo 13 succede un qualche cosa di molto interessante. Nel capitolo 13 e anche nel capitolo 11 si concretizza un qualche cosa di molto interessante a proposito di grazia, ma questa è un'altra storia, poi vediamo se inserircela. Nel capitolo 13 dice Nero su Bianco che c'è una prima bestia e una seconda bestia. E dice che la prima bestia uccise tutti. I cristiani. Li uccise tutti. E che non c'è un solo luogo dove fuggire. Strano, vero? Perché in Matteo 10 ci dice quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra città. Quindi ci sarà sempre un posto dove fuggire. Infatti oggi, nonostante la persecuzione del cristianesimo sia arrivata alle stelle, in 50 nazioni ci sono milioni di morti ogni anno per Cristo, ma restano altre 135 nazioni circa dove fuggire. Anche nel periodo più buio dell'Europa del Cinquecento furono scoperte le Americhe dove i cristiani potettero scappare. Stranamente, in Apocalisse 13 ci viene detto che eh, non ci fu un solo luogo dove fuggire. E quindi come si concilia Apocalisse 13 con Matteo 10? Allora o la Bibbia dice il falso e questo è impossibile, oppure la Chiesa non c'è dentro il giorno del Signore. E infatti non c'è. Interessante notare che Matteo, non mi ricordo se 16, dice anche le potenze dell'inferno non potranno contro di voi non, non, niente eppure in Apocalisse 13 vediamo la Chiesa completamente devastata e interessante notare che il Signore ci chiama a benedire i nostri nemici a pregare per loro e ad amarli ecco da qui tu riconosci un vero credente quando uno che dice di essere credente. Dice e su internet ti dice: Ti denuncio quando la parola di Dio dice: Amate i vostri nemici, quelli che vi perseguitano nella fede. Capisci che non è ripieno di Spirito Santo, ma è un figlio del demonio. Ok. Quindi in, eh, in tutto il Vangelo, cominciando da Matteo capitolo 5, vedi queste sono tutte cose che noi sappiamo bene a memoria, eh, in Matteo capitolo 5 ci dice amate i vostri nemici. Quindi è l'Evangelo della grazia. A un certo punto quando andiamo in Apocalisse 11, troviamo che i due testimoni facevano piovere dal cielo sangue per tormentare e uccidere, e quindi di conseguenza questi muoiono, gli uomini che non credevano. Ecco qui la fine della grazia nel giorno del Signore. Quindi noi vediamo che proprio la Chiesa non c'entra niente nel giorno del Signore ed è correlato alla tua domanda tutto questo, eh? sembra che non c'entra niente. No, no, è tutto correlato. Adesso più che rispondere a te faccio anche un discorso al, a, tutti, a, tutti, a tutti quanti. Infatti in Apocalissi, i primi tre capitoli, troviamo il termine Chiesa 19 volte. 19 volte. Improvvisamente il termine Chiesa scompare. E allora i postribolazionisti, che non capiscono un tubo, scusate la mia franchezza dicono ah ma non vuol dire niente che non c'è più il termine eh, eh, chiesa comunque c'è la chiesa che vengono chiamati santi alt alt tu a un certo punto per tre capitoli trovi 19 volte il termine chiesa 19 poi sparisce e per te questo non fa nulla e comunque ci sarebbe la chiesa perché vengono chiamati santi no quei santi sono quelli dell'Antico Testamento, che vengono chiamati Santi, che sono gli ebrei che troviamo in Apocalisse 7, che si convertono a Cristo e che vengono sigillati. E che nel capitolo 13 è scritto che muoiono tutti quanti e in virtù del fatto, perché la Bibbia la devi prendere tutta, in virtù del fatto che in Apocalisse 13 muoiono tutti quanti, Guarda caso, in Apocalisse 14 dice, e quello che leggeremo, diremo e faremo, lo leggeremo, lo diremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Mi è caduta la penna, non fa niente, gloria a Dio. Ce n'è un'altra. Poi vidi ed ecco l'agnello, Apocalisse 14, che stava in piedi sul monte di Sion. Ok. Quindi l'agnello sta sul monte di Sion. Allora, l'agnello sta sul monte di Sion? Quale Sion? Se tu studi la parola di Dio, quando si parla di Sion ci si può riferire a Gerusalemme, al monte di Sion ci si può riferire al terzo cielo. Però devi studiare la Bibbia. Ovviamente, siccome tu sei uno che insegna eh, Bibbia, perché stai preparando uno studio sull'Apocalisse, queste cose le devi sapere. Quindi quando si parla di Sion si può parlare anche del Terzo Cielo, okay? Quindi stava in piedi sul Monte Sion e con lui c'erano 144.000 persone che avevano il suo nome, il nome del suo padre, scritto sulle fronti. E io odi dal cielo a guisa di un suono di molte acque e a guisa di un rumore di grande tuono e a voce che io odi era come di cetratori che suonavano in sulle cetre, cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro animali e davanti ai vecchi. E niuno poteva imparare il cantico se non quel quei 144.000, i quali sono stati comprati dalla terra. Allora, qui la, par la parola di Dio ti dice, nero su bianco, che dopo Apocalisse 13, che dice che furono uccisi tutti quelli che portavano il nome del Signore, guarda caso, Apocalisse 14, ti dice che questi 144.000, ok, il contesto in cui si trovano è il terzo cielo. Infatti verso 3, cantavano un cantico nuovo davanti al trono. E Il trono non si trova in Gerusalemme fisica ma nel terzo cielo. Davanti ai quattro animali, davanti ai vecchi e ognuno poteva imparare il cantico. Se non che questi 144.000 che sono stati comprati dalla terra... eccetera eccetera eccetera quindi è di una non solo semplicità inaudita ma di una chiarezza disarmante è molto chiaro è molto e molto semplice è come dire è l'abc è quello è il latte che si dà ai bambini che iniziano a studiare l'apocalisse per un domani se saranno chiamati dopo anni eh, di fede cristiana e quant'altro, se il Signore li chiamerà, eccetera, eccetera, eccetera, a insegnare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, eh, tornando alla tua domanda, dove abbiamo la certezza che i 144.000 vengono uccisi visto che sono stati sigillati da Gesù per essere protetti dall'Anticristo? e Ti domando io a te da dove nasce questa domanda, in virtù di tutto quello già detto fino adesso molto semplice questa è la mia risposta prendere o lasciare ripeto tu mi vuoi fare delle osservazioni benissimo e io ti rispondo con delle domande eh, con scusate eh, con, con delle risposte e a sua volta delle osservazioni allora riguardo alla seconda domanda eh, legata comunque a questa, a quella precedente, non vengono appartati dai quattro angeli in Matteo 24, dove stanno, fammi, facci capire dove, in Matteo 24, leggi che ci stanno quattro, quattro angeli, quattro. tu dici quattro, dove stanno? Io non li ho mai letti, i quattro angeli, io i quattro angeli li trovo in Apocalisse 9, e così via discorrendo, non in Matteo 24, in Matteo 24, quando parla degli, di questo, già ne ho, ho parlato, c'è un video dedicato, di quando parla che gli angeli raduneranno i suoi eletti, che non dice quattro angeli, ma raduneranno i suoi eletti, io già l'ho spiegato questo. La tromba del rapimento della Chiesa, che si trova in 1 Tessalonicesi 4, non la suonano gli angeli e neanche un angelo, ma la suona Cristo stesso. E quella è la tromba del rapimento. In Matteo 24 troviamo gli angeli che radunano il suo popolo perché noi sappiamo che il suo, quando il Signore tornerà per la seconda volta, radunerà queste ci sono le profezie veterotestamentarie che si trovano soprattutto in Isaia e abbiamo fatto dei video dedicati dove appunto vanno eh, il Signore stesso, il Signore. Eh, eh, andrà a radunare il suo popolo evidentemente anche attraverso gli angeli ma questa è un'altra storia ok? quindi entreranno poi insieme agli eh, eletti credenti sopravvissuti che entreranno poi nel millennio eh, no, non dice anche i gentili che verranno radunati parla degli ebrei quindi c'è un po' di confusione poi dice, ci sono 21 giudici, eh, Amen. anche se, dici, anche se, il settimo apre alle sette trombe e la settima tromba apre alle sette coppe. Quindi che vuoi dire con questo? Certo, nel settimo sigillo e nella settima tromba ci sono dei movimenti, li chiami tu? Ma li considererei più come passaggi che giudici? Che ne penso? E che ne penso? Che ti manca. Ti mancano. Penso che, ripeto, tu hai delle osservazioni. E beh, io non ho tanti peli sulla lingua. Penso che. che ti manca proprio leggere, leggere la Bibbia. Nella sua semplicità e credervi. Ecco che cosa ne penso. Allora, tu dici che consideri, considereresti il settimo sigillo e le, e il, e, che apre alle sette trombe e la settima tromba che apre alle sette e, e coppe come dei movimenti, più come passaggi che come giudici? Vogliamo vedere? Allora io ho fatto l'ho fatto apposta, guarda, no scusate, i fratelli hanno fatto su, su mia gentile richiesta due file. Uno ce l'ho qua, dove sia una sorella che un fratello hanno fatto un, un lavoro formidabile e dove vengono riassunti in poche parole tutti, tutti, tutti, i, tutti i 21 giudici. Quindi abbiamo i primi sette sigilli, le prime sette trombe e le, eh, le ultime sette coppe. Interessante notare, allora tu qui fai allusione, fammelo sottolineare, al settimo sigillo che apre le sette trombe e la settima tromba. Tu li consideresti come dei passaggi. Vogliamo vedere il settimo sigillo se non è nero su bianco, vero, è proprio il giudicio una calamità oltre che poi eh, aprire certo che apre ma questo non ha nulla che sia un giudicio Settima, eh, allora, settimo sigillo dice Apocalisse capitolo 8 i primi versi potete leggerlo che ci fu in cielo silenzio per mezz'ora al di là del fatto che se vogliamo fare teologia su questo silenzio se non è se non è una vera e propria calamità, quando il cielo fa silenzio, il terzo cielo fa silenzio, quando Dio non si muove, eh, però non, voglio essere semplice, togliamolo questo. Ci sono sette angeli con sette trombe pronti, c'è un turibolo pieno del fuoco dell'altare gettato sulla terra, quindi qualcosa viene gettato sulla terra e questo provoca suoni, tuoni, folgori, è un terremoto. Quindi quando dice che ci sarà un terremoto, oltre tutto il resto, eh, amico mio, se, se noi leggiamo i terremoti, allora, dice che lo gettò sulla terra, eh, Apocalisse 8, verso 5, poi l'angelo prese il turibolo, Lempì del fuoco dell'altare. Wow! Cosa terribile! Sono le cose di Dio. Io penso che non si è capito che cosa sarà la grande tribolazione. Lo gettò sulla terra. Cioè non dice lo gettò sopra Roma, sopra Bogotà, hm? sopra le Canarie, sopra anche una vasta regione, un continente. No, no, sulla terra. La te Quindi qui viene ok, coinvogliata la terra e questo provocò suoni, tuoni, folgori e terremoto. Sta parlando che ci sarà un terremoto sulla terra. Nella, nel giudizio del Signore ci sono tre terremoti che vengono enfatizzati e sono terremoti tremendi. Un terremoto che ti fa perdere tutto, che fa crollare casa tua, magari l'unica casa che c'hai, con tutti i mobili, tutto quanto, il computer, il lavoro, i documenti, i soldi, se ce, li hai, se ce li hai, tutto, perdi tutto in tre minuti, in sette minuti, in 15 minuti, perdi tutto. E se questo viene moltiplicato per tutta la terra, wow, e per te questo non è un eh, giudizio? In più... In più questi, questi qua aprono appunto a sua volta ad altre calamità. Quindi anche se fosse che aprisse, che non è solo così, ad altre calamità, ma il fatto di girare la chiave per far entrare qualcosa non è quello un giudizio? Non è quella una calamità? Qualora fosse solo quello che abbiamo visto che comunque non è solo quello? Quindi, ripeto, tu mi fai delle osservazioni anche io poi dici parli della settima tromba anche e vogliamo vedere la settima tromba adesso abbiamo visto il settimo sigillo vogliamo vedere la settima tromba sempre qui nel file dove viene riportato quello che è scritto poi in apocalisse perché la settima tromba va a coinvolgere. Il capitolo 11, 12, 13 e 14 di Apocalisse. Quindi pensa quanto questa cosa è, è, è, è forte, questa settima tromba. Dice che il, il settimo angelo suonò, il regno di Cristo è venuto, profezia. Grande segno del cielo, donna, la donna che è Israele, Vestita di sole, ai cui piedi era la luna, sopra la cui eh, testa era una corona di dodici stelle. Nel cielo, il segno del dragone che aveva sette teste e dieci corna. Con questi sette diademi, ok, viene gettato sulla terra. Cioè, tutte immagini tutte le potenze de dei cieli sataniche gettate sulla terra, quello che può succedere qua. Cioè, ma tu ti rendi conto, e questo sta nella settima tromba, ti rendi conto che... Wow! Wow! Se già il mondo è quello che è, pensa che sarà in quel giorno. Israele perseguitato va nel deserto. Ai, ai, ai, di quei giorni l'anticristo palesato il falso profeta palesato i cristiani uccisi nella settima tromba questo avviene dentro la settima tromba e non è un giudicio ma tu lo considereresti più come dei passaggi tre angeli proclamano i giudici di dio un angelo proclama il vangelo agli abitanti della terra perché sono stati tutti quanti uccisi compresi 144.000 non c'è più nessuno che proclama l'Evangelo poi si convertiranno degli altri e quando il Signore tornerà per la seconda volta è scritto in Apocalisse, in Zaccaria che i suoi non lo riconosceranno quando tornerà la seconda venuta di Cristo gli diranno cosa sono quelle, quelle ferite che hai nelle tue mani un cristiano non fa queste domande. Quindi vuol dire che nel suo popolo non ci sarà un solo convertito perché sono tutti morti, compresi 144.000. E poi dice che... eccetera eccetera eccetera e questo è il è il il, il video quindi eh, cosa ne penso cosa ne penso ti ho già risposto penso che appunto come hai detto tu buongiorno Alessio, buongiorno a te Dio ti benedica, grazie per scrivere non ti offendere se mi segui, mi conosci. Sai perfettamente che io penso dico quello che penso. beh Penso che c'hai un po' di confusione e, e quindi non lo so. Io ti ho dato la mia risposta. Quindi vuoi fare uno studio sull'Apocalisse? Io desumo che quando uno fa preparando uno studio sull'apocalisse per darlo agli altri non penso che uno fa uno eh, prepara uno studio sull'apocalisse per se stesso almeno nella logica e nella lingua italiana casomai dice sto studiando l'apocalisse allora sì ma se tu dici sto preparando uno studio io do per scontato che sia per gli altri quindi prima di metterti a eh, insegnare il mio consiglio è <coughs> cerca un attimino di gettare radici più solide dice non, non ti ho chiesto nessun consiglio sì ma fa parte eh, del pacchetto eh, a me dispiace insomma il mio obiettivo non è quello di offendere nessuno però di dire le cose come eh, stanno quindi io ti saluto ti ringrazio ti benedico Benedico la tua vita, la, la comunità dove tu vai, la, la tua famiglia, la tua persona, l'anima tua. Quindi che Dio ti benedica. Grazie. E ripeto, eh, spero tu non, eh, non ti eh, offenda, ok? Perché l'intento mio non è offendere nessuno, semplicemente dire le cose come stanno. Grazie. Eh, ti saluto. Il video per quanto riguarda la risposta... Eh, le risposte che dovevo darti, secondo il mio parere, sono queste, detto questo, mi rivolgo a tutta la fratellanza che mi segue. Allora, questo, adesso togliamo questo caro eh, fratello, amico che ci ha scritto. Eh, ricordate sempre eh, di eh, adesso lo dico a tutti quelli che seguono il canale: di essere maturi. Io ricordo anni fa come c'era molta immaturità ovvero bastava vedere un filmato di uno che faceva un battesimo nell'acqua Alleluia, gloria a Dio, fratello, fratello, fratello, fratello che lo conosci sai chi è, sai come si chiama e sai quello che sta facendo se lo conosci, Amen. se non lo conosci, aspetta perché tu vedi un video di qualcuno che sta facendo un battesimo nell'acqua e poi vieni a sapere che è un antiterinitario e poi vieni a sapere che porta dottrine di demoni, e così via discorrendo. Quindi prima informatevi. Ricordate sempre di pretendere la storia di chi parla, ok? Se è un, uh, un giovane uh, nella fede, eh, se eh, chi è il suo pastore, se viene seguito, se fa parte di una comunità, come tutti quanti noi. Se è un anziano come me, chi sei, da dove vieni, che storia hai, chi era il tuo pastore, come si chiamava il tuo pastore e così via discorrendo. Tutti noi anziani predicatori, eh, pastori, ministeriati, abbiamo una storia. Veniamo, la rendiamo nota, la rendiamo palese abbiamo comunione con altri eh, del corpo di Cristo, altri ministeri, altri ministri e così via mm. discorrendo. Quindi eh, chiedete sempre eh, la storia eh, di chi eh, ascoltate, di quale realtà fa presente e fa parte, perché spiritualmente parlando io non posso dire io sono salvato perché sono evangelico pentecostale. Chi dice questo è indemoniato. Io non sono salvato per far parte della Chiesa evangelica eh, pentecostale. Il eh, Signore sgridi il diavolo. Io sono salvato perché eh, sono di Cristo. E qui non c'è né denominazione né niente, spiritualmente parlando. Ma materialmente parlando, a me fanno ridere quelli che si fanno chiamare interconfessionali. <ride> che non esiste e la stessa interconfessionalità è una confessione perché secondo quello che tu dici tu sei se tu dici io non sono cattolico ma porti un credo cattolico tu sei cattolico se tu dici no io non sono ufologo alla Mauro Bellino ma porti l'ufologia tu sei ufologo ma sono ignostico e se tu dici io non sono evangelico ma porti la dottrina evangelica, tu sei evangelico. Quindi cercate sempre di capire chi ascoltate, chi ascoltate, di chi è, da dove viene, come si chiama, di quale chiesa fa parte. Perché il predicatore soprattutto è sincero e lui stesso se è sincero ti dirà chi è, dove va di quale chiesa fa parte se è un predicatore un anziano che è itinerante giustamente ti dirà da dove viene qual è il suo percorso chi sono stati i suoi pastori me sono perso la penna e l'ho ritrovata ma non ce la faccio a prenderla Ah, eh, signore santo eh, signore ma fallo farlo dopo, eh, ma io sono capoccione, lo sai che sono capoccione? Eh. <ride> mia madre, sei piuttosto tu che insomaro, <ride> <C> hai ragione. <ride> piano piano, a forza delle mazzate cambierò, state, state tranquilli, state tranquilli, Dio vi benedica, ho finito, volevo prendere la penna. Ecco, l'ho presa. Niente, e spero questo video sia di edificazione. È durato tanto e vabbè. Pazienza, Signore vi benedica. Con voi, come sempre, Alessio Evangelisti. Shalom.